Bella boys, benvenuti in una nuova Sfida su Fortnite, ragazzi vi ricordo Che se volete supportarmi, potete andare All'interno dell'item shop, nella sezione Supporta un creatore, inserire Il codice creatore porto, così come vedete A schermo, poi accettare E da ora ogni acquisto che farete, mi darà Una piccola percentuale, grazie mille A tutti quelli che lo faranno, so che sto portando Pochi video ragazzi, ma sono pieno fino a qui Di esami, all'università, di cose Quindi scusatemi, in realtà poi di recente Stavo pensando anche molto di cambiare Il mio canale YouTube su molti aspetti e Addirittura stavo pensando di aprirne anche un altro Però non voglio farvi spoiler da questo punto di vista Tanto vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Questo qui E io vi lascio al game Allora Io personalmente comunque A parte l'intro Non credo sia una sfida difficile Perché io l'ho provata un paio di volte ho perso, quindi perciò la sto riregistrando. Ma io sono riuscito spesso a non farmi spettare dalle persone che cercavano di eliminarmi a dirla tutta. Cioè per esempio questo tipo già non mi ha aspettato. Non è una sfida così folle, raga. Quindi sinceramente tanto meglio. Io mi social?